benvenuto nel mio canale di cucina oggi preparerò una ricetta velocissima e appetitosa un polpettone con petto di pollo buonissimo vediamo gli ingredienti un petto di pollo 3 carote, 2 spicchi d'aglio un mazzetto di prezzemolo erba cipollina 4 petti di pan carré sale rosa, pepe nero, un uovo, due cucchiai di parmigiano, mezzo bicchiere di latte. Mettete tutti gli ingredienti nel mixer e frullate il tutto, fino ad ottenere un impasto abbastanza solido e non tanto molliccio. Ecco come dovrà essere il composto dopo aver frullato tutti gli ingredienti. Prendete la carta da forno e cospargetela con del pan grattato. Dopodiché versate sopra il composto. Arrotolate dando forma al polpettone, cospargendo di tanto in tanto di pan grattato. dopo aver dato forma al polpettone aggiungete tre fiocchi di burro richiudete a caramella e legate le estremità con dello spago disponete il polpettone in una pirofila e copritelo con metà acqua a livello tenetelo a metà polpettone cuocete a forno caldo statico a 180 gradi per 60 minuti questa cottura il a bagno a maria al forno è veramente eccezionale. Mangerete un polpettone buonissimo e succulento. Non sarà asciutto, sarà morbidissimo, sarà veramente buono. Provate la mia ricetta e ditemi cosa ne pensate. Se vi è piaciuta mettete un like e iscrivetevi al mio canale di cucina. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao, da Gian.